Carissimi, eh, saluto Gabriele, saluto Enrico, saluto Roberto, saluto eh, Vale. Allora, questo è un video eh, propedeutico a tutto ciò che noi, per le cose per le cose delle quali noi dobbiamo stare molto attenti in cucina. Allora, visto che siete tutte persone che conoscete la Bibbia, voi sapete che... Questo canale di cucina non è un canale di cucina rabbinico, state attenti, noi non dobbiamo scimmiottare religioni importantissime, dalle quali dipendiamo perché è Gesù è ebreo e tutto il resto, non è quello il problema. Però le norme alimentari che Dio dà fanno bene a noi e allora dobbiamo cominciare a quando entriamo in cucina a vedere quello che ci fa male, quello che le combinazioni, le cose che fanno male, e le cose che invece non fanno male. Indipendentemente da questioni lega, de, del legalismo, mh, non è quello il problema, volete mangiare il maiale, mangiate il maiale, volete mangiare il coniglio, mangiate il coniglio, io non parlerò di questo, però sull'igiene alimentare della Bibbia, mangiare come Dio comanda, questo è un canale che sarà altamente speculativo e precisissimo. Io voglio farvi alcuni esempi oggi. Allora, la prima associazione che non dobbiamo mai fare è latticini e carne insieme nello stomaco. Alachicamente i rabbini permettono che si possa mangiare prima carne e poi latte. L Importante è non avere l'impasto in bocca, non avere l'impasto a tavola, non avere l'impasto nel frigo, Pasta, nel senso non avere eh, contatti, no? o nei lavelli, due lavelli, o sarebbe meglio due frigo, oppure due frigo con compartimenti stagni, ne parleremo. A me non interessa quello, a me interessa che nel libro di Torà, nel Deuteronomio e non solo, c'è quell'accenno al discorso del latte, della carne. Perché? Perché le proteine di assorbimento noi assorbiamo le proteine noi le trasformiamo le lavoriamo di carne e latte sono diverse quindi diventano estremamente dannose mesterle insieme e allora arriviamo al primo punto al di là di, io non voglio fare pubblicità a, alle marche però vi devo far capire come si fa a fare le scelte si prepara bene da mangiare se si compra bene allora attenzione io voglio fare, e la faremo, eh! voglio fare i tortellini casher, ci riesco, dico casher per dire ammessi, perché non sono proprio casher come direbbero i rabbini, ma per noi cristiani è comunque, fa parte del vincolo di atti degli apostoli. Li posso fare, devo usare però qualcosa che Dio vuole, non quello che io penso. Voglio fare le lasagne? Posso fare le lasagne, ma non posso associare carne e latticini, allora come fare? E qui entra in ballo la perizia del cuoco, il cuoco che diventa un bravo cuoco se ascolta Dio, perché il, il, il grande maestro anche in cucina è lui. Allora, noi per esempio non, non possiamo associare latte e carne insieme, quindi la bascionella sarà una bascionella fatta con soia, latte di soia, come in questo caso è panna di soia e bisogna controllare a modo, vedete, adesso ve lo faccio vedere perché è in 4K, vedete, al di là della, della, della, della, della, della marca, non è quello il problema, però guardate, abituatevi a guardare cosa c'è scritto, guardate, guardate. 100% vegetale, c'è un numero verde. Non è ONG. Poi, estratto di soia 83%, acqui, semi di soia, decorticati, olio di girasole, destrosio, stabilizzanti di gomma, farina di semi di carrube, corragenina, emulsionanti monodiglerici acidi degli acidi grassi aroma naturale amido di tapioca antiossidante estratto potremmo dire di fecola oppure di soia poi ci sono le proteine le, le, le, le energie caloriche per 172 kg eccetera va bene poi ci sono i grassi i grassi saturi i grassi eh, pollinisaturi vabbè Proteine 2,9 grammi, sale 0,02 grammi. Senza lattosio, senza glutine, soia italiana, no MG, senza grassi idrogenati, solo aromi naturali. Tutto ciò che prevede all'interno, per esempio, dei dadi. I dadi fatti con questioni animali, grassi animali, eccetera, vanno scartati. Perché? Perché non sono animali che sono stati e non si sa che tipo di animale sia. Quindi per i dadi va bene i dadi vegetali, fermo restando che dietro dobbiamo leggere a modo... cosa c'è scritto? Questo è biologico, senza glutine, senza olio di palma, è fatto di cipolla, sedone e carote e quindi va bene, è un parve che va bene sia su carne sia su latticini. Altra cosa, dobbiamo cominciare a abituarci, quando andiamo a comprare Beh, innanzitutto sui siti trovate aggiornate tutte le marche cashier e se sono cashier a noi va benissimo perché poi dobbiamo vedere come associarle le cose perché vuol dire che non ci sono robe animali, non c'è roba strana, non, non ci sono grassi che fanno male, e, è tutto, tutto perfetto. Le confetture, ehm, i biscotti, tutte quelle cose lì ci sono le liste su internet, andate a vedere aggiornate ovviamente al mese, andate in qualunque sito, mettete prodotti Share per l'Italia, c'è cioè una lista e con tutte le marche, voi andate e vedete perché prendete, scaricate da internet e andate a comprare tutta roba che dopo io uso tanto. Però se per caso vi capita, diciamo così, di andare anche senza lista, molti prodotti, per esempio vedete qua, hanno una K vuol dire cashier, poi ci sono vari livelli di cash root e quando c'è vegan vuol dire che non c'è assolutamente niente di animale e quindi il prodotto vegan è un, comunque un prodotto che se anche non è cashier è sicuramente non treff. quindi è roba che fa assolutamente bene per quello che noi dobbiamo usare. Quindi dobbiamo controllare qua, basta la K per essere tranquilli però voi dovete comunque vedere la composizione qui non c'è latte e quindi tutto quello che si mangia dopo la carne volete fare un dolce volete fare un, un panino con benissimo si usa questo perché qui non c'è latte con la carne tutto digeribile, se no vi si pianta nello stomaco ed è un disastro, a lungo andare fa veramente male. Ecco perché mangiare è da Dio. Un'altra cosa base sono i prodotti che hanno fermentazione naturale. Esistono per esempio 5 tipi di cereali, dal grano alla spelta all'orzo, eh? ci sono 5 tipi di cereali che fanno... Nella Bibbia si chiama, si chiama, non solo nella Torah, ma in tutta la Bibbia, Chamez. C'è una lievitazione naturale. Dopo quanti minuti avviene una lievitazione naturale? Per esempio, io faccio, che ne so, delle tagliatelle. Voi fate delle tagliatelle, facciamo la tagliatelle. Dal momento che voi impastate, al momento che voi tirate, al momento che voi eh, se la fate con la macchinetta, e poi dopo la ripassate per fare la tagliatella, se non la fate addirittura a mano, avvolgendola ovviamente, faremo anche questi esperimenti, da quando impastate, la farina normale, farina che avete, io vi consiglio sempre farina di grano, di, di grano duro oppure zero, eccetera, la farina più è grezza, più è digeribile, meno da fastidio per anche, non dico chi che ovviamente, ma anche chi abbia soltanto dei, dei, dei, dei problemi, di quel tipo lì, delle, delle, delle, delle, delle, delle allergie, come non va bene. Comunque dal momento che impastate e andate a tagliare e a essiccare la tagliatella, sono sicuramente passati più di 14-15 minuti. È già iniziato un processo di fermentazione naturale, cioè di lievitazione. Quindi sono già tagliatelle che non possono essere per esempio ehm, la, mangiate in alcuni periodi dell'anno, che va da marzo-aprile, a normalmente. Quindi c'è una fermentazione e una lievitazione naturale. Per esempio, la farina di mais, invece, non ha la lievitazione naturale. Quindi vuol dire che la farina di mais, voi potete fare tagliatelle con la farina di mais, polenta, tutto quello che volete fare da mangiare con la farina di mais è assolutamente digeribile, non gonfia e la potete mettere, a meno che non abbiate ovviamente delle allergie particolari sul, sul grano turco, però la farina, la farina di mais la potete mettere su tutto, la potete mettere sui dolci, la potete mettere eh, quando lavorate la carne, quando lavorate i latticini, quando fate i dolci, quando fate, potete fare tutte le polente che volete, potete fare eh, tutte le, le, le paste, le tagli, potete fare tutto con la farina perché non ha lievitazione naturale. Questa è una cosa molto importante per, per, per chi deve fare da mangiare, perché sa che se fa da mangiare con della farina di mais, ci sono paste con la farina, per esempio un'altra un cosa che non fa lievitazione naturale è tutto ciò che è a base di riso, spaghetti di riso, maccheroni di riso, tutto ciò che è farina di riso Il riso non è... A fermentazione, non fa hametz, il riso non fa hametz. E nella cucina giudeo-cristiana, diremmo noi così, che è molto diciamo così sensibile ai, ai comandi di Dio per, per la nostra salute, per la nostra salute, al di là di ogni eh, idea eh, religiosa, dovete sapere che ci sono due elementi base, che è la farina di, di, di, di, di frumento e il riso, tutto ciò che è, potete acquistare, maccheroni di riso, spaghetti di riso, papadelle di riso, tutto, tutto quello che volete, anche le, le sfogliatelle di Gio. quella lì è roba che non fermenta. Quindi la si può usare in qualunque modo dappertutto. Si può usare anche nella grandissima settimana di Pasqua. Proprio è il periodo peggiore perché è il periodo di passaggio da una stagione all'altra. E quindi è proprio per quello che la Bibbia vieta. Ogni tipo di camezza almeno per 7-8 giorni, 7, minimo 7, massimo 8 giorni. Cosa volevo dirvi con questo video? Perché poi quando arriveremo alla parte pratica, farò solo degli accenni, quindi c'è sempre una parte teoretica e una parte pratica. Che la prima cosa che dovete fare è cominciare a avere occhio per quello che comprate, per come doverlo usare. E la regola base è non mischiare mai latticini e carne insieme. D'accordo, nella stessa pietanza e se volete sarebbe buona norma fare cene o pranzi dissociati, quindi o mangiate solo a base di latticini e allora lì potete tranquillamente, non so, fare maccheroni alla panna e poi farvi magari eh, un secondo, non so, una mozzarella, anche lì vedremo quelle che sono ammesse e quelle no, perché non tutte le mozzarelle avendo una cagliatura e il caglio se non è vegetale è un problema, perché è caglio preso dalle, dallo stomaco degli animali, quindi ci sarebbe comunque carne e latte insieme, e quindi non, è molto pesante, non è leggera la mozzarella, eh. E con un po' di basilico, un pomodoro. ecco, quello è già per esempio un pranzo, oppure una cena, ecco, magari la volta dopo che mangiate fate tutto a base di carne, ecco, è un'ottima un regola perché vi sapete, ovviamente, disciplinare. Non associate, ma cominciamo a entrare in quest'ottica. Dal punto di vista del sapore, il risultato, vi garantisco, è identico. Identico Vi faccio l'ultimo esempio. Avete visto nei video di ieri, quando è arrivata la roba, la carne, gli affettati, eccetera, io chiaramente per video non posso farvi sentire l'odore e, e darvi il sapore. Quello dovrete farlo voi, acquistando do, dove vorrete. Certamente, poi se magari mi scrivete in privato, vi dico dove mi servo io, ma dove mi servo io e eh, mi servo io, voi magari potete trovare qualcosa di molto meglio, magari su Milano, sì che Roma, ecco, ma al di là di quello, ciò che dà il sapore alla carne, per esempio, prosciutto di spalla, eh, ovviamente non di maiale, eh, di carne macellata in un certo modo, oppure un salame di tipo di tipo, che ne so, felino, eccetera, perché lì poi conta molto anche il size, no? la pezzatura del grasso, di grasso ce n'è pochissimo, perché ci sono dei divieti alimentari nella Bibbia sul grasso che sono terribili, ciò che fa la differenza non è il sapore della carne, cioè la carne di maiale, io ho fatto per vent'anni il macellaio, eh, so quello che dico, eh, sono un figlio d'arte, studiavo, ma dovevo anche lavorare, eh, quindi mi guadagnavo la pagnotta in bottega, e quindi capite che Conosco bene la carne, la carne di maiale, la carne di tachino, la carne di pollo, la carne di vitello, dal punto di vista organolettico non è una grande differenza, se dobbiamo fare per esempio degli insaccati. Quello che fa la differenza è la concia, quello che per noi sembra quel buon sapore che ha l'affettato normale, è perché, non perché ce l'abbia il maiale, perché se fosse così mangeremo tutti i maiale, dissanguato eccetera, no, è la concia. La carne di maiale lo vedremo ha delle proprietà particolari, Fa bene per certe cose, male per altre, vedremo il perché. Ecco perché nella mia dieta non c'è mai il maiale. Però carni bianche, no? tipo carne di pollo, ecco, carne di tacchino, perché no? Anche il vitello, che vabbè, lavorato in un certo modo, stagionato in un certo modo, ha una resa esattamente identica. Qual è la differenza tra state attenti? Tra i salami che andate a comprare in bottega e quelli che andate a comprare in bottega non sono cashier fatti in un certo modo che all'interno non c'è il lattosio, il lattosio è un assodante, molto, è molto importante da mettere all'interno degli inseccati perché crea una, un lega, fa una lega molto, molto molto molto molto buona, anche dal punto di vista, ripeto, organolettico è molto familiare, però fa male, fa male perché del lattosio, già ci sono i nitriti e i nitrati, in più ci mettete il lattosio con della carne e la digeribilità è praticamente vanificata, perché invece di metterci praticamente un'ora, ce ne mettete quattro. Sentite come se aveste mangiato un, un, una sedia. Ecco, allora, per evitare questi problemi non si associa mai. Bene, io ho concluso questo video propedeutico, perché poi tutte le volte farò riferimento, risentitelo più volte, perché io tante volte farò riferimento direttamente a queste cose. Allora, cuciniamo delle cose con, non so, in questo caso la marca... E ci sono delle marche che fanno tutta roba cashier e dico, beh, abbiamo preso la marmellata e eh, la marmellata non c'è, la sudanta non c'è. Cioè io do già per scontato che vi guardato che cosa? Gli ingredienti. State attenti, vi dico l'ultima cosa. Se c'è il timbro cashier, problemi zero. Se non c'è il timbro cashier e sembra tutto regolare, state attenti comunque, perché sotto una, ce una certa soglia di percentuale la ditta legalmente è coperta da dover ehm, dichiarare cosa c'è sotto una determinata quota, di, che varia da prodotto a prodotto, può essere il 5%, il 10%, il 7%, vi faccio un esempio. Tante volte quando andate nella macchinetta e prendete col il gettone un cioccolata, c'è scritto al gusto di cioccolata, non c'è scritto che è cioccolata. Perché? Perché si può dire gusto di cioccolata perché c'è una tal percentuale di cioccolata che dà il gusto, ma non è tutta cioccolata, e legalmente si può fare, ci sono delle tabelle precise, eh? tutto regolare, eh? per l'amor di Dio, quindi ci sono delle diciamo, situazioni nelle confetture, eh, ne, ne, nei prodotti industriali, certe cose possono anche non essere dette perché sono talmente basse di percentuale che la legge non ti impone, allora se questo cosa significa? Significa che, sempre per la nostra salute, che se io devo prendere una marca di una crema di cioccolata di galetta, o di nocciola, famosa, conosciuta, eccetera, eccetera, di altissimo livello, che normalmente si può mangiare tranquillamente, e c'è al contempo una marca che è molto importante, però c'è il bollino Casher, se prendo questa seconda, magari perdo un attimino di qualità del sapore, perché è. però sono sicuro che qui non c'è che magari sotto il 3% sotto il 2% magari ci sono grassi animali di un certo tipo, anziché. Là. Quindi vado proprio sicuro al 100%. Poi è chiaro che non è il 2% il 3%, capitemi. Però se entrate in questo modus mentis, se cominciate a eh, spendere un po' di tempo quando si fa da mangiare e si va a comprare la roba, è quello che vorrei far passare. È un atto spirituale comprare da mangiare, non è soltanto prendere portare a casa della roba per mangiare, cioè è quasi, siamo ai limiti proprio della preghiera, è un atto di devozione come dire signore ma questa roba qua mi fa bene, se io compro questi dali a sigla, ma mi fa bene, fammi, da, fammi guardare, la salute è un bene prezioso, Dio ha dato tutti gli strumenti come dice Natura per stare bene. Scusate, sono stato un po' lungo, ma credetemi, sono lezioni propedeutiche, teoriche, perché poi dopo, quando andiamo in cucina, dobbiamo fare, rendere pratiche le cose. Allora, sono le 5, noi tra un'ora dobbiamo cominciare a preparare, e ve lo metterò, la portata del seder di Capodanno stasera. Faremo del salmone. Allora, di cosa c'è di salmone? Attenti! La cuoca... Preparerà il salmone in un certo modo, eh, posso farti una domanda? Sì. Cosa ci metti sul salmone? Che lo devo dire questa sera? Faccio una Puoi anche venire qua a dirlo, eh, eh? No. non ti vede nessuno, Vabbè, è un segreto perché? Perché adesso vi richiamo e poi concludo quello che vi ho detto prima, perché deve essere una cosa automatica. Allora, farai, farai del salmone, farai, io ti riprenderò mentre fai del salmone, il forno, e cosa ci metti? Faccio una leggera panatura con pangrattato, Pangrattato, pressemolo. Pan erbe aromatiche a piacere. Erbe aromatiche a piacere, ma lo vedremo. Eh, zenzero e buccia di limone grattugiato. Zenzero e buccia di limone grattugiato, grazie. Okay. Allora, attenzione, perché poi ve la faremo. Attenti bene. Ha detto pane. Adesso se voi riascoltate il video, il pane è comunque fatto di farina e quindi c'è già lievito. Va bene, ma è pane con dei grassi animali? Fanno male, non deve esserci lo strutto. Allora uno dice prendo il pane comune, attenzione, anche il pane comune ha una percentuale minima, può contenerlo, di grassi animali. L'ho venduto per 21 anni, so quello che dico. I miei mi davano, i miei genitori mi davano gli scappelotti. Bisogna sempre controllare e chiedere. È pane naturale? Sì, è pane, pane comune? Sì. C'è lo strutto? No, c'è dell'olio oppure non c'è niente. Mi fa vedere la tabella? È obbligatorio per leggere la tabella con, nelle ceste, con gli ingredienti. Se conoscete il fornaio, lui ve lo dà per sicuro. Ed è quel pane lì che dovete grattare. Il pane non si butta mai, eh. Quel pane lì. È quel pane lì. Non è il pane normale. Perché se no ci mettete grassi animali dentro il pesce. Ma che schifezza viene fuori. Capite il problema? Deve essere una cosa che vi venga automatica. Ecco perché questo è un video importante. Allora, lievitato mi può stare bene. Sette giorni all'anno no. Ma ci sono i grassi animali dentro? E allora se io vado a fare una panatura di un netto dueetti su un tronco di salmone così penso che mi faccia bene e poi sento che è pesante. Anche se lo cuocio al forno un'ora, un'ora e dieci. Adesso vedremo quanto. Ho fatto un bel lavoro nel mio stomaco. No, perché ho preso dei grassi animali come se mi fossi mangiato una fiorentina anzi, una bracciola di maiale, capite il problema? Cioè insieme al pesce c'è anche della carne, quindi grandissima attenzione a tutto, a tutto. bene vado a prepararmi perché se no il video del, del salmone e della tavola di questa sera non riesco a processarlo, grazie dell'attenzione e ci vediamo a pranzo stasera col salmone, ciao!